Adesso viene a fare una chiacchierata con noi, Paolo Sinigaglia, candidato nella circoscrizione Nord-Ovest. Paolo è un docente di informatica e come tutti i docenti informatica precisi, diciamo così, si candida in Europa, quindi per parlarne a giusto titolo va a fare un interrail, un interrail dal quale è appena tornato, un viaggio che molti di noi avranno fatto perché è il primo viaggio che uno riesce a fare, il primo viaggio sentimentale di conoscenza, dell'Europa e quindi credo che sia questo il tema da cui partire, il nostro viaggio in Europa, in bocca al lupo. Grazie a tutti. Allora sì, ho appena finito il mio interrail ed è appunto come diceva Marcella... Una cosa che abbiamo fatto tutti quando eravamo giovani è un interrail che serve per conoscere l'Europa ed è stato per molti di noi il primo viaggio da solo, quello dove abbiamo toccato con mano le diversità europee oppure le opportunità che ci offre. E allora in questo viaggio ho visto delle cose. Lasciatemi un po' prendere ad esempio Blade Runner, no? quel famoso monologo, ho visto cose. E quindi ho visto cose che noi umani in Italia non usiamo più nemmeno sognare in giro per l'Europa. Ho visto che eh, noi siamo sommersi in Italia da ondate di malaffare, ruberie, in, questi, in queste ore proprie, e in questo pantano rischiamo di perdere un po' la speranza in noi stessi, ogni giorno di più. E allora ho visto cose, per esempio, a Groningen, dove le auto sono state espulse dal centro e dominano le biciclette, mentre noi siamo il paese europeo con il maggior numero di auto private per abitante e che vanta il primato tra le città con la peggiore qualità dell'aria in Europa. Però continuiamo a fare finta di niente e progettiamo nuove autostrade come la pedemontana dalle nostre parti che si trasformano in un buco di fondi pubblici e non si riescono ma magari neanche a finire. E poi ho visto luoghi come l'AIA, per esempio, dove l'amore non ha confini di nazionalità e di genere e coppie dello stesso sesso possono coronare il loro sogno, adottare dei figli, mentre dalle nostre parti abbiamo chi si definisce pro vita, però quando si parla, parla di aborto si scaglia ferocemente contro l'idea che una coppia adulta e eh, consapevole metta al mondo un figlio con la fecondazione eterologa e quindi alimenta il più vasto flusso di turismo procreativo presente in Europa, con costi inimmaginabili. Oppure ho visto Expo, che è una cittadina della Finlandia, dove le politiche degli enti pubblici hanno innescato una trasformazione urbana verde e sostenibile grazie a investimenti in innovazione tecnologica che hanno coinvolto le aziende, per cui la conoscenza generata e il capitale sociale accumulato hanno portato uno sviluppo per tutta l'area. Oppure ho visto Lilla in Francia, che è un millesimo del nostro patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, ma è diventato un polo di attrazione per studenti provenienti da tutto il mondo e creativi di fama internazionale, che grazie ad investimenti strategici nella cultura fatti dalle, dalle amministrazioni pubbliche, durati per 30 anni, in qualche modo rimane all'avanguardia in, in questo settore. Allora, non mi piace fare esempi in negativo, però dobbiamo dire che in Italia non è bastato avere Pompei come, come capitale dell'UNESCO, come, come città dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, per evitare questo disfacimento che vediamo mano a mano, che in altri Stati europei ovviamente non sarebbe stato neanche immaginabile. E poi mi sono entusiasmato per Friburgo, che è in Germania, che ha meno, meno giorni di sole di Roma, però è la città più solare d'Europa, e dove abbiamo il consumo di suolo zero per definizione e abbiamo un quartiere occupato da abitazioni che in qualche modo hanno più, eh, eh, guadagnano più soldi dall'energia di quelli che ne spendono, che ne consumano. Eh, mentre Poi penso alla Lombardia e vedo che ci mangiamo ogni, ogni giorno 20 campi di calcio incolate di cemento eh, mano a mano sul territorio. E Poi ho visto Vittoria in Spagna dove per ogni cittadino ci sono 25 metri quadri di verde urbano, dove si eh, tiene per, da conto l'acqua, che è un bene prezioso, che non viene sprecato, anche perché si sì, applicano tutte le direttive dell'Unione Europea, che sono molte, interessanti e positive per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Eh, e, poi, e poi mi viene in mente l'Expo. Mi viene in mente l'Expo perché insomma, poteva essere un'occasione di un mondo nuovo, di un'Expo leggera, di un'Expo che parlava davvero del cibo, e invece di diventare una promozione territoriale si è tradotta in una colata di cemento che si è portata via altro verde a Rò. E, e poi, insomma, abbiamo gli eventi di questi giorni che ci testimoniano. Eh, si dice che poi bisogna fare in fretta questo Expo, e, e però per fare questo bisogna abbassare l'asticella dei controlli antimafia, bisogna rinunciare alla sicurezza sul lavoro. E poi, e poi troviamo le persone che c'erano a Tangentopoli che sono all'interno dello stesso di potere che ha dominato la Lombardia con Formigoni e che continua adesso con Maroni. Però arriviamo alle cose positive italiane. Poi vedo posti come Reggio Emilia dove si spegne l'inceneritore e gli obiettivi ecologici al 2020 vengono conseguiti prima in anticipo grazie a un lavoro fatto di investimenti e di riduzione degli sprechi anche grazie con incentivi fiscali per la, per la raccolta differenziata. e Quindi abbiamo un nuovo eh, modello di smaltimento che genera un ciclo economico di rioccupazione e riconversione delle aziende. Oppure vedo Solza, che approva un piano del Governo del territorio a consumo zero di suolo. O ancora Vipiteno, dove abbiamo l'innovazione tecnologica, che viene messa al servizio del risparmio energetico e hanno fatto un mix di eolico, mini idroelettrico e geotermico per diventare un comune 100% rinnovabile. Oppure Ferrara, dove le biciclette diventano il mezzo di trasporto quotidiano, grazie anche alle, alle scelte degli amministratori. E poi vedo che il Consiglio Comunale di Milano e molti consigli di zona appoggiano progetti ambiziosi come il progetto Vento, che è un percorso di cicloturismo da Torino a Venezia, eh, anche se il po' non passa da Milano, ovviamente, ma hanno colto le potenzialità di questo progetto. Questo progetto prevede di spendere 80 milioni di euro per realizzare la più lunga pista ciclabile italiana, e anche una delle più lunghe d'Europa, che potrebbe portare un reddito sul territorio di oltre 100 milioni all'anno e quindi in qualche modo sarebbe degna dei paesi più avanzati che noi vogliamo copiare. E poi vedo le 80 città dell'Associazione Comuni Virtuosi, che mettono insieme tutte queste pratiche per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini e, tutela e tutelare i beni comuni. Allora penso che anche noi ce la possiamo fare in qualche modo, perché siamo europei come loro, accidenti, come cittadini di Gröningen, di Lille, di Laia, di Friburgo, e, e questo io l'ho chiamato il Movimento 12 Stelle, anzi l'ha chiamato Pippo sul suo blog, quando, quando mi ha richiamato eh, eh, diciamo le, le mie suggestioni. E allora noi siamo europei e abbiamo il diritto di puntare a quegli standard, dobbiamo cambiare il nostro paese, dobbiamo mettere in atto questa, possiamo dire, rivoluzione della normalità, quindi sfruttare le opportunità che ci offre l'Europa e smetterla un pochettino di piangerci addosso. Perché non è colpa della Renania-Vestfalia, se la Lombardia, all'ultimo anno di programmazione dei fondi europei, aveva 1,3 miliardi da spendere e ne ha speso meno della metà. Perché non è colpa dell'Olanda se complessivamente il nostro paese dei 49 miliardi che aveva, ne ha speso solo il 49%, insomma, no? Ecco, è responsabilità di chi? Della classe dirigente che è un po' incapace, diciamo così. E noi, in qualche modo ci candidiamo a sostituire questa classe dirigente, perché abbiamo l'impegno di chi approfondisce le cose e sa e parla di quello che conosce, insomma. Quindi abbiamo la convinzione che l'Europa sia la strada giusta, perché noi siamo nativi europei e federalisti senza paura. E allora sappiamo che soltanto l'Europa politica, unita da obiettivi di solidarietà e uguaglianza, può farci crescere e diventare, come già dovrebbe essere, la prima nostra appartenenza a quella europea, perché noi dobbiamo sentirci noi europei, come io ho messo su come mio slogan. Grazie.